Ciao ciao ciao a tutti ragazzuoli! Bella no, te... ragazzi! No, non interrompermi! Sono Petro con Retanche e questo nuovissimo video che faccio, questa volta su Call of Duty Infinite Warfare, con una cosa molto particolare, cioè il pack opening più grande d'Italia. Perché ho una ciambella al collo? Ah, ma perché ho una ciambella al collo? Eh, non lo so, cioè, avevo una ciambella in casa. E ti perché in realtà presa. è la ciambella che è sopra di me, non sono io che ho la ciambella al collo. Ah! Ah, ok Nella mia testa era più divertente <ride> Perciò Alan adesso vi spiegherà in cosa consisterà il pack opening di oggi Prego Niente raga allora hanno messo questi bei pacchetti Che vabbè sono tutti esauriti perché infatti ho preso quelli di Halloween Vedete il bel personaggio Hanno messo sto pacchetto da 30 rifornimenti rari Senza oggetti doppi Quindi no copia Che costavano 450 cripto chiavi E li ho presi tutti e quattro A un prezzo di 1800 cripto chiavi 1800 pi pi piccoli poche <ride> altri <ride> E niente quindi ho 120 lanci di fornimento orari no copia ad aprire Vuol dire che troverà 360 oggetti che non ho 360 oggetti nuovi Il video si strutturerà così Noi faremo vedere tutti i pack opening Però quelli interessanti chiaramente li vedrete in prima persona Quelli meno interessanti li passeremo velocemente In modo che il video sia comunque scorrevole e piacevole al pubblico <ride> Partiamo? Se no. Oh, oh. Il primo lancio di rifornimento. Primo, vediamo. Oh, oh. Oh. Bello, bello. C'erano i le leggelli pins. <ride> sì, partiamo già bene, eh. Vabbè, sono contento di arrivare notifiche. Bello. Davvero. No, fa cacchetto. Che... <ride> oh, che... Che... Leggendario. Bello. Che... Che... Oh, bello, brava. lancio della monetina. Armi, armi, epiche! Armi epica finita Carina con le epica Solo mi epica e Carino Come titolo ci sta Con le di... oh! Bella! Bella! Oh! L'ho appena diamantato però ci sta Ci sta La arma. Pure signori. epico Il primo Banshee epico Banshee ganshee Il primo arma epica raga La Banshee Allora oh, ce l'ho anch'io Ci sta Perché dovete sapere signori che io faccio cagare a cardioti Bello! La Avrete... cucagna! Avrete già visto un altro video che abbiamo fatto assieme, che vi metto da qualche parte. Figa! Però ce l'ho anch'io, mi piace comunque giocarci, ma ci ho giocato poco la Infinity Warfare quindi. Raro. Cos'è? Capsula, figo come accessorio. Oh! Figa, stavica non ce l'ho! Non so come sia! Sarà movimentata! credo! <ride> bello nel NB4 prosperity Cowboy <ride> <ride> ma che figo Oh, oh raga. L'auger epico. Cioè, quella è una mitratrice leggera doppia. È doppio minigun. Cioè, è fantastica quella. Ci sta, raga. Ci sta. La prima cosa che Qual è la cosa che c'è stata di più fino adesso? Questa? Beh, anche il fucile a pompa c'è stato. Quello epico. Cioè, quando vedi qualcosa di epico, è qualcosa di epico. Bello quel titolo. Anche mm. se ce ne sono troppi uguali di quelli. Oh. Oh. Bello, bello quel titolo. Oh, raga, raga. Ci sta, ho via avanzata, che si muove pure. Anch'io Le cose più belle sono quelle che si muovono, tranne te. Io te, Ti giuro, che devo di essere... No, no, no, no, tu non sei epico. Mia mamma... Oh, stamattina mia mamma mi ha svegliato e mi ha detto Tu sei epico. sei? <ride> <ride> eh? Pronto? E te vai, Kira? Kira? Kira. Ma chi era quella? Ah, esatto, no? Kira, mannaggia te, ti ho detto di non mettermi a parlare col cane. Di non mettermi a parlare col... Ah. Io sì. mi vergognerei se fossi in te. Ok. Non ti, ti vergogni? Ha dei problemi, io non so perché lo seguito. Ti accoltello e il femore. Io, io ti, ti avevo avvisato. Ti accoltello e no, il femore. No? Non mi piace. Lei, preferisci lei? Per raga, però non ]ない. trovo cose belle. Va oh, no, no, bene, poi ti fate Ne abbiamo fatti già 30. Oh, dite incrociate. I gesti, raga, sono strabelli. Signori, dite incrociate per trovare qualcosa di veramente epico. Oddio che di qua così. Figo, merluzzo <ride> Maurizio Merluzzo Ma c'è un Ma per, per un'altra arma Qua c'è limiti che per ogni Bello sandwich ah. qua mi piace Ma oh, che figo il castoro Ach, sì? Oye, sì? Oye. Okay. Che figo il po'! Ma oh, che okay. Mister Smuggy Pussy Smooky più boost Doveva essere Blu. family fan in questo video, eh? Smooth boost. Il pus. Schiarci. Altro acquisto di rifornimenti, signori. Altro acquisto. al Oh al oh, oh, questa oh. ci sta, raga. Ci sta perché è per il nucleare. Raga, raga. Oh Ma sono io. Ho eh. trovato l'eroe. Point Dexter, quello di zombie. Oh god. Ci sta, ci sta. È e be, anche l'RBN. Questo è un bel bowle. Oh Scusa Ma è bello, è bello quel fucile a pompa È epico Oh, bello anche quello Bella, sì, finalmente! Il Boso Zoku! Bosozoku! Ma questo è straforte! Straforte! Ci sta raga, un'altra epica! Cioè raga le epiche così sono bellissime. Sono uno spettacolo. È uno spettacolo, cioè. Bello! Quello che stavo dicendo! Di una... ah. Adesso puoi equipaggiare, fai del, tipo delle classi, con tutte armi rare, con un sacco di. Epiche. Ora, epiche. E. Sì, e rare oh. nel senso, hai capito, epiche. Con tutti i gli oggettini. gli oggettini, lì come si chiamano i portachiavi i portachiavi diversi fighi così se qualcuno ti ruba l'arma si sente come Grazie. come Fabio Rovazzi quando cade Gianni Morandi dal palco. Non so. povero <susura> Ma... no è più. Ah. A... La la no no no no no no no no no no no no e' un po' lì, c'è un po' lì, c'è un po' lì C'è un po' Bello, il cappello di Price C'è un po' lì, c'è un Se mi metti che ero mai visto, squartatore E ci gioco da quando ho preso il gioco Vabbè, ah, magari sei un Ci gioco da quando era così Come quando incontri parenti di lunga data Mai visti nella vita, mai sentiti <ride> nominare Tu, tu, io ti conoscevo da quando eri così, ma che ti vuoi? Ma levati! No dai ne uno io Ok, uno, so uno solo No, no, no, non due U Uno, stai, stai calmati eh Ah S Sei molto irruento con me Vediamo cosa ho trovato la marijuana ho trovato, ho trovato la droga, la droga la gioca. e poi ho trovato... l'RPR ma tu non eri hai sì. dato via? si sì, ma non sono non ti vergogni? il saluto avanzato, provocatore sì, onesto bella, ma è figa quella maschera della baby anche quello dello spazio è figo. ma che figa la mimetica, è quattro mimetiche diverse che figo il turbo! Che fighi dati Questo ci sta, raga, ma io dopo non so. Dopo vi faccio vedere tutti gli accessori. <sussurra> <sussurra> <sussurra> <sussurra> ok, i francesi guardano il tuo video. Tu, francese che guardi il mio video. Oh wow, oh, oh, oh. il trencher per il nucleare. Questa è straforte come arma ed è pure per il nucleare. Questa ci sta, ci sta un Si Può continuare. Posso parlare con il francese adesso? Parlo, parlo nella vostra lingua. Volevo... Raga, la trombetta, è strabello. Oh te. Continua a parlare, ti prego. Quando parli troverò bel figo. Quella lì era la un... movimentazione che da un'altra partita più Esattamente, vai, parla, parla, parla. Stavo dicendo. Tu, francese, parlo nella tua lingua. Voulez-vous pate avec moi? Uh, Mangia ma che nobide Io vorrei tipo un NV4 Chaos sarebbe sta. stato epico sì, la sì. se l'avessi allora, trovato proprio mentre lo dicevi Un NV4 Chaos provo... Avrei messo la musica buu, buu, buu, buu, buu, buu. Io vorrei un NV4 Chaos Hai ancora 20 approvvigionamenti per dirlo Secondo me riuscirà. Dai però Che figo <ride> <tipo> <tipo> Poi hai Non Carlo, poi hai scritto, poi hai scritto, poi hai scritto, poi hai scritto, poi hai scritto, poi hai scritto, scritto, poi hai scritto, poi Devo provarla dopo. Dopo la andiamo a vedere perché Tanto sono circa credo... 220 gradi. che 5. 4. No, non mi niente. 2. No, raga, qualcuno dai. Signori, è arrivato il momento. Lasciate like se siete arrivati a questo punto. Ma non si schifo. Lasciate like. Lasciate like. Oh, dobbiamo fare tanti bei like perché Alan non lo schittismo. No, non è vero. Sì. Con 10.000 like Uno. lo faccio. Oh Dai. no, oh, ho gioca trotto leggendario oh, Un finale sì. deludente Comunque non è stato un pacco penning brutto sinceramente No no abbiamo trovato una marea di portachiavi Che adesso andiamo a vedere Vediamo un po' tutti Ah allora, oh, ho il panino Però cioè si vedono allontanazia ah, Hamburger okay. quindi... Vabbè il panino Il cobra Neversoft il bello dell'occhio Il flacone di marijuana Ecco eh, uh -huh. Allora lui ha scritto solo Flacone, sono indiscreti loro Sì, proprio <ride> Con la marijuana disegnata <ride> Poi Raven, lo l'UAV, bello l'UAV. Poi Bombardamento, i guanti dorati di Mohamed Ali. Il bambino e bikini. Papas, non so perché. Il papa e bikini. <ride> papa, se ci, ci stai guardando. La P3X. Questo qui, ragazzi, secondo me è il più bello, Smile Morto. Poi Earl Grey, ehi là. Eila. Ehi là. Hop Poi il castoro, lo scorpione, il C12, i dadi. Questi sono i no, Mister Smooth Puss Il Turbo, raga, no, il Turbo è bellissimo. Olympus, che, che è l'astronave, la capsula, faldeica. la manita Faldeita, la manita falloide. La manita falloide, <ride> il cappello di Price, Scar, Cervello ghiacciato, Parti e orecchio. Questi sono quelli che ho. Allora, ragazzi, io vi ringrazio tanto per la visione. Vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto, e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Spero vi sia piaciuto questo pack opening. Perché. A noi, no, no. Piaci... A noi non è piaciuto No, sì, però cioè, pure, fatto... speravo più robe, quello che volevo Sì, in effetti con la storia che non si potevano trovare quelli duplicati Speravamo in qualcosa di più figo Ma è andata così Già aprire 120 casse è stata tanta roba. Sì, sì, sì, sì. Quindi lasciate tanti bei pollicioni in su per questo mega pack opening Che forse, no senza forse, è il più grande in Italia sì, da quello che abbiamo visto, sì. Noi ci siamo andati a farci due ricerche nel mondo. Almeno quello più grande. grande era quello di Velox a 100. No, se 120 dovrebbe essere. Quindi, tanti pollicini in su. Ci vediamo al prossimo video. E. ciao, ciao. Belli. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Bella.